Allora, ancora per questa settimana io proporrei di mantenere tre turni in laboratorio, visto che la settimana scorsa è andata bene, perché se riuscite a mantenere comunque eh, un, una buona occupazione del laboratorio, nel nostro tempo non c'è sovraffollamento. Poi vedremo per la, settima, la settimana prossima probabilmente come a su due turni, così avrete anche un po' più di tempo per svolgere gli esercizi. Come già annunciato io vado a rotazione, quindi i turni sono ruotati no? rispetto a quelli della volta precedente in modo da disagiare tutti nello stesso modo. Ok, Questo ve lo manderò comunque come, come avviso un pomeriggio quando torno, ma ci tenevo prima a farlo vedere in aula perché poi le mail spesso vanno perse, invece se uno lo sa se la va a leggere con più attenzione. Ho mantenuto questa divisione come cognomi, perché non mi pare che siano stati particolari sbilanciamenti la volta scorsa. Ok, al di là di questo, oggi iniziamo, domani ovviamente il laboratorio sarà ancora sui diagrammi delle classi, ma noi ci portiamo avanti iniziando a parlare dell'argomento successivo, che è quello della modellazione di processo. La moderazione di processo fa parte degli aspetti funzionali della descrizione del sistema informativo e è quella parte nella quale noi ci chiediamo quali sono le sequenze di vincoli logico e temporali a cui devono sottostare le varie azioni che il sistema informativo compie. Quindi mentre nel modello concettuale ci chiedevamo solamente quali sono le informazioni che si vengono trattate e che caratteristiche hanno queste informazioni, da quali dati sono presentate, che relazioni sono tra di loro, qui cambiamo punto di vista e passiamo al punto di vista operativo. Ok, Su queste informazioni che cosa si può fare? Quali sono le azioni che si possono fare? Quali sono le azioni, che si, le, le azioni sui dati? Alla fine sono eh, modifiche, cancellazioni, inserimenti, spostamenti, aggiornamenti, sono sempre dati, non è che possiamo farci queste grandi cose. Ma in quale ordine? E in collaborazione con quali utenti? Cioè se un, utente, un sistema informativo alcune volte può modificare dei dati da solo, ma la maggior parte dei casi il che l'informativa modifica dei dati a seguito dell'interazione con un qualche utente però non vuol dire che quell'utente può fare ciò che vuole in qualunque momento con i dati dipende dal quale eh, e non vuol dire che ciascun utente possa fare qualsiasi cosa quindi queste sono le domande a cui cerchiamo di rispondere eh, questa fase, in questo tipo di modellazione di processo in cui vogliamo descrivere il più, possibile, il più precisamente possibile come si svolge il processo o i processi che il sistema informativo dovrà gestire, processo o flusso di esecuzione. Quindi, la nozione di processo è sempre una nozione di sequenzialità, cose che accadono una dopo l'altra in un certo ordine okay, ben preciso, con certi vincoli ben precisi. Eh, cioè, L'obiettivo che ci poniamo noi essenzialmente è quello di lavorare a livello di documentazione del processo, di descrizione. Cioè, cerchiamo di formalizzare come è fatto questo processo. E quindi, come già abbiamo fatto per il diagramma delle classi, ci doteremo di un formalismo che è il più possibile preciso e il più possibile adatto, pensato specificatamente per questo scopo. Ehm, poi ovviamente quali sono le caratteristiche del processo che riusciamo a descrivere dipenderà dalla, dai costrutti del linguaggio, quindi dalla potenza, della sintassi che utilizzeremo e li andremo ovviamente ad analizzare uno per uno. Eh, Volevo solo citare che alcune rappresentazioni cioè, in realtà, in, diciamo così, formalismi per descrivere il processo ce ne possono essere molti ma in alcuni casi addirittura è possibile sfruttare, utilizzare lo stesso formalismo che ho fatto in fase di specifiche di descrizione addirittura per eseguire il processo stesso cioè, di fatto, la descrizione del processo il dato in pasto ovviamente, a opportuni tool, opportuni software lo fa eseguire, lo rende vivo in qualche modo, lo rende eh, eseguibile. Chiaramente questo richiede che il processo sia descritto secondo una notazione molto formale, molto più precisa di quanto noi non, non ci serva, non ci accontentiamo di utilizzare in fase di documentazione. Allora, è solo per dirci che con qualche sforzo in più, neanche troppo esagerato, il tipo di modello che stiamo facendo noi può già essere quasi un'implementazione non definitiva, non finita manca tutta la parte di interfaccia eccetera ma perlomeno della parte di logica di business qui quindi si dividono tra le notazioni per la definizione di processo di tipo più formale che sono anche eseguibili però in fase di modellazione, come qualunque linguaggio di programmazione eseguibile, hai bisogno di dare tutta una serie di dettagli, definizioni, variabili, valori, eccetera, oppure linguaggi semiformali, come quelli che utilizzeremo noi, che sono abbastanza formali per poterci permettere di avere una descrizione precisa, quindi la formalizzazione, la formalità del formalismo stesso ci permette di essere precisi ma non abbastanza per poter essere automaticamente eseguibili. Quindi sono più semplici rispetto a scrivere del codice che sia eseguibile, però nella fase di analisi eh, possono essere più utili anche perché non ci obbligano a perdere tempo in dettagli che in questa fase qui non ci servono. E quindi eh, ci sono stati proposti eh, diversi tipi di formalismi, noi quel che useremo... Sono i diagrammi dell'attività UML perché, ovviamente, abbiamo sposato questo standard UML che di per sé potrebbe anche essere un linguaggio formale anche se noi lo utilizzeremo in modalità solamente semi-formale. Eh, lo stesso Asta che usiamo eh, ha la possibilità, nella versione completa, di generare del codice direttamente a partire dai, dai diagrammi. Chiaramente, se sono arricchiti di tutte le informazioni. Allora, cominciamo a entrare in questi diagrammi dell'attività. Allora, qui dove siamo? Tanto per metterci. Questo è il contesto in cui stiamo lavorando, nei tre livelli che abbiamo analizzato, livello dei dati, livello delle regole di business e livello dell'interazione dell front-end dell'interfaccia utente, con i diagrammi delle classi avevamo chiaramente detto a livello dei dati. Qua ci spostiamo a livello delle regole di business, in cui diciamo che cosa si può fare con questi dati o che cosa il sistema informativo permette agli utenti di fare usando i dati l'utente non avrà mai la possibilità di toccare, modificare leggere direttamente un dato nel livello dei dati ogni accesso ai dati, ogni modifica dei dati deve essere mediata, deve essere regolata, verificata eccetera, da qualche regola di business qualcuno che ha detto questa operazione si può fare ma si può fare solamente dopo aver fatto quell'altra purché questa condizione sia vera allora lo puoi fare e se lo fai lo devi fare in questo modo ok? quindi i dati non sono mai direttamente manipolabili sono sempre manipolabili solamente attraverso delle procedure dei processi delle attività quali chiameremo perché attività. e quindi noi stiamo descrivendo quali sono i percorsi possibili che l'utente può fare per poter Fare evolvere il processo sia fare evolvere i dati, lo stato del sistema. Qui lo possiamo, questa frase la possiamo dire in due modi. Possiamo dire descriviamo le azioni che l'utente può fare con il sistema informativo, con le regole, i vincoli di quando si possono fare, eccetera. Oppure la stessa frase si può girare al contrario e la leggiamo come la descrizione di ciò che il sistema informativo permette all'utente di fare, che è quello che in realtà stiamo dicendo. Cioè, noi dobbiamo costruire un sistema informativo il quale permetta agli utenti di fare certe azioni. Quindi stiamo descrivendo cosa il sistema informativo deve fare. Ma è più facile, anche linguisticamente, spiegare che cosa il sistema informativo deve fare descrivendo che cosa l'utente può farci usando il sistema informativo. Quindi ciò che l'utente può fare è perché corrisponde a una funzionalità che il sistema informativo deve implementare, se no l'utente come fa? Okay? Quindi noi ci mettiamo dal punto di vista più semplice, dal punto di vista descrittivo, cioè quello di cosa può fare l'utente, ma ricordiamoci che ciò che stiamo descrivendo non è il regolamento di come l'utente deve comportarsi. Non stiamo prescrivendo cosa deve fare l'utente. Stiamo dicendo cosa deve fare il sistema informativo per permettere all'utente certe operazioni. Questo chiaramente poi lo vedremo meglio negli esempi. I diagrammi delle attività, che sono il formalismo che abbiamo scelto, UML Attività, il formalismo che abbiamo scelto per modellare i processi, ci permette di rappresentare, diciamo così, tre livelli di informazione. Il livello base sono le attività, cioè le azioni, l'insieme di azioni che si possono compiere, cioè che cosa viene fatto e queste attività sono in qualche modo governate da un insieme di regole. Quindi ti diciamo che cosa si può fare, ma ti diciamo anche a quali condizioni una certa cosa si può fare, oppure non si può fare. Una sorta di diagramma di flusso che ti dice, guarda, che per arrivare qui devi prima essere passato di là e poi capire quali sono a livello di, di responsabilità, gli utenti che possono, barra devono, svolgere certe azioni. C'è una certa azione, mi viene in mente, non so, quando voi fate domanda di modifica del carico didattico, no? sul portale del didattico. Allora, c'è una certa parte della procedura che spetta a voi, dovete fare, fare la richiesta, voglio togliere questo, voglio aggiungere quell'altro e la motivazione è questa. Poi dopo questa richiesta va in mano al responsabile del corso di studi il quale la valuta e decide e poi va in mano alla serie dei studenti che fa tutta una serie di controlli aggiuntivi sui crediti, sulle tasse, eccetera e, e questi tre passi devono essere fatti devono essere fatti, qui ci sono tre attività che devono essere svolte devono essere fatti in un certo ordine e se la segreteria non dà l'ok, okay, il responsabile dei corsi studi non, non, non può darlo lui e quindi ci sono delle regole per cui alcune azioni si possono fare solo se altre hanno avuto successo, sono andate a confine fine e ciascuna fase no, di questo processo è responsabilità di un utente diverso l'utente, come un utente responsabile, intendiamo un ruolo che gioca no? Nel senso che io non so, non mi interessa qual è il nome e il cognome dell'impiegato della segretaria studenti che fa i controlli sui crediti. Mi interessa che quell'azione sia responsabilità di un determinato ente. Quindi qua la parte funzionale del sistema informativo si va in qualche modo a intersecare con la parte organizzativa dell'azienda. Cioè devo sapere chi è responsabile di quell'azione. Responsabile nel senso di chi deve farla e chi poi ne risponde dei risultati. Quindi queste tre cose si intrecciano in un unico diagramma. Uh, un diagramma che è abbastanza simile, diciamo così come impostazione iniziale, ai diagrammi di flusso, quelli che facevamo al primo anno, della triennale, dove c'era l'algo mino, dove no? c'era il rombo per fare l'IF, il cicloforo, eccetera eccetera, queste cosette qua. Ma, più generali, più astratte, più potenti posso dire, perché il diagramma di flusso descrive un processo che è un processo puramente sequenziale, in cui c'è un utente solo, o un programma solo che fa delle cose e le fa in un ordine ben preciso. Mentre qua invece potremmo tranquillamente avere diverse persone che svolgono diverse azioni anche in parallelo una rispetto all'altra. E quindi dobbiamo arricchire questo formalismo rispetto a quello dei diagrammi di flusso, di di eh, permettendo anche la possibilità di avere dei processi paralleli, delle, delle attività o sottoattività che vanno avanti in parallelo cioè, rispetto all'altra. In parallelo in modo indipendente oppure in parallelo in modo sincronizzato, regolato, eh, nel senso che qualcuno a un certo punto deve aspettare l'altro, deve mettere dei punti di sincronizzazione, eccetera. Quindi avremo dei costrutti per gestire questo parallelismo. Oh, teniamo conto che il parallelismo è il modo naturale di lavorare, cioè, la sequenzialità la forziamo. Se siamo in tre persone e dobbiamo fare tre pezzi di lavoro ciascuno, l'importante è che li facciamo tutti e tre. E solo quando il lavoro del signor 2 dipende dal risultato o da parte del risultato del lavoro del signor 1, allora 2 non può cominciare finché 1 non ha finito. Allora il fatto che le cose avvengono in sequenza è un vincolo in più che poniamo perché se no normalmente basta dire che ciascuno qual è il suo lavoro lo porta avanti quando tutti hanno finito il lavoro è finito. Quindi qui scopriamo che in realtà il modo normale di eseguire le cose è quello parallelo. Parallelo nel senso che non ci sono dei vincoli per cui il tizio deve aspettare Caio. Quando invece ci sono questi vincoli allora devo forzare una sequenza. E questo lo vedremo nel diagramma. Allora questa activity diagram poi... Eh, sono abbastanza, almeno nella parte centrale, nella parte core, eh, intuitivi: nel senso che un'attività o un processo è rappresentato da un insieme di azioni. Un'azione è rappresentata da un rettangolo con i bordi arrotondati, quindi, a differenza della classe, che è un rettangolo con spigoli vivi e divide in tre sezioni, qua non ci sono sezioni in mezzo. Sono i bordi arrotondati, quindi anche graficamente è leggermente diverso. E dentro questo rettangolo viene descritto, viene scritto sinteticamente qual è l'azione da compiere. È un'azione che può essere compiuta o dal sistema informativo oppure da un utente in combinazione col sistema informativo l'utente da solo... Fatemelo dire diversamente. In teoria, dentro un processo ci potrebbero anche essere delle azioni che l'utente fa a computer spento. Ecco, è ovvio che il sistema informativo non può sapere queste azioni, non le può conoscere. Perché se, non è, se la persona non è al computer e o e o il computer è spento, il, computer, il sistema informativo non sa se quell'azione è stata fatta o no. Può essere fatta, ma il computer non lo sa, il sistema informativo non lo sa. Allora, queste azioni che vengono compiute dagli utenti in momenti in cui non stanno interagendo con il sistema informativo, sono azioni che di per sé non lasciano traccia nel sistema informativo. Il sistema informativo non ha modo di sapere se è fatta o no. Allora, nel nostro, nella nostra ottica, in cui noi cerchiamo di descrivere cosa fa l'utente, ma il nostro scopo in realtà è descrivere cosa il sistema informativo fa, deve fare per supportarlo. Queste azioni compiute dagli utenti senza intervenire, senza interagire col sistema, non le vediamo. Non le vediamo. Potremmo vedere magari un'azione che l'utente fa successivamente, ma questa seconda azione la farà, cioè la, cioè la farà insieme al sistema informativo. Per cui se voi vedete qualche cosa sul sistema informativo, acquisite delle informazioni, quindi il sistema informativo sa che ve le mostrate, poi venite e me le raccontate, il fatto che voi me le raccontiate è un trasferimento di informazioni, quindi fa parte se vogliamo del sistema informativo in lato, ma a livello del sistema informatico è uno scambio di informazioni che non si vede. Poi magari il giorno dopo io avendo questa informazione in testa vado a controllarla, allora anche qui compio un'azione interagendo con il sistema informativo che è il sistema informativo quindi vede è un'azione che può essere fatta solo dopo che voi mi avete raccontato questa informazione perché non la posso inventare quindi ho due azioni che in qualche modo sono legate dal punto di vista causa effetto dal punto di vista temporale io non posso fare la mia azione se voi non avete fatto la vostra scritta ma in mezzo c'è stato un passaggio di informazione che il sistema informativo semplicemente non vive e noi non modelliamo, non raccontiamo quindi vuol dire che i nostri tipologi di azioni ne avremo due azioni che il sistema informativo può compiere da solo senza l'intervento degli utenti, aggiorno dei dati di notte, faccio il calcolo di fine mese, mando un messaggio di conferma, cose di questo genere, che il sistema informativo può fare tranquillamente usando i dati e le informazioni che ha, non ho bisogno di un uomino che gli tenga la mano, oppure azioni che il sistema informativo compie con un utente, interagendo con un utente, sono solamente questi due tipi. Cerchiamo di ricordarci che le azioni che invece l'utente svolge senza il sistema informativo non le vediamo. Noi sappiamo che esistono, che avvengono, ma, ma non le modelliamo perché il sistema informativo non le tratta, non esiste. E nel momento in cui ci sia un umano poi dovremmo decidere chi è, ma ne parleremo tra un attimo quando parliamo di responsabilità. Allora queste azioni se io disegno sono Tutte cose, fatemi dire così, che il sistema informativo può fare. Il sistema informativo può gestire la ricezione di un ordine, perché magari c'è un utente che lo inserisce, oppure mandare le informazioni sul conto di pagamento, eccetera. No, Adesso sono degli esempi delle slide precedenti. Messe così sono un elenco disordinato di azioni che il sistema informativo può fare, noi le vogliamo ordinare perché, ovviamente, non posso mandarti informazioni di pagamento se tu prima non mi hai ordinato qualche cosa Allora, per questo definiamo un processo che nel gergo UML si chiama attività, activity che abbia un punto di inizio e un punto di fine. Quindi, il sistema informativo sarà organizzato con una serie di processi o una serie di attività, ciascuna delle quali ben definita come punto di inizio e punto di fine. Queste attività in qualche modo vanno avanti, poi lo capiremo meglio, in parallelo uno rispetto all'altra. Mi viene a dire indipendentemente, anche se non è proprio vero, che siano totalmente indipendenti, ma diciamo indipendentemente uno dall'altra. E all'interno però di ogni attività ho un punto di inizio e un punto di fine. Quindi il nodo iniziale è semplicemente un puntino nero, un cerchietto nero e il nodo finale è un cerchio nero col bordo doppio. E eh, l'esecuzione dell'attività del processo la possiamo modellare immaginando che ad ogni processo sia associato un gettone un segnalino un token allora, qua nel slide abbiamo usato i segnalini del monopoli come rappresentazione visuale allora un processo dà le regole di viaggio del segnalino, del token il token nasce e viene creato sempre nel nodo iniziale e poi può transitare nelle varie azioni action, di cui è composta l'attività activity o processo secondo le regole di come sono collegate di come collegheremo queste azioni tra di loro il token è sempre creato in nodo iniziale segue le regole definite nel processo e prima o poi se per caso il token incappa nel nodo finale viene distrutto in realtà la serie precedente dice qualche cosina in più, dice tutti i token vengono distrutti, perché poi avremo un modo per creare dei token paralleli che viaggiano in parallelo al sistema. Quindi il processo finisce nel momento in cui eh, almeno uno dei token arriva al nodo terminale e quindi termina quel token e termina l'intero processo. Di token in un processo ve ne possono essere molti ciascuno specifico a un determinato tipo di informazione o tipo di utente se questo fosse il nodo iniziale e il nodo finale della procedura di cui abbiamo detto prima cioè modifica del carico didattico e probabilmente ci sono decine di richieste in sospeso alcune appena inserite, alcune inserite da tempo alcune già valutate a metà, alcune già valutate completamente però tutte queste decine di richieste seguono tutte la stessa regola la stessa regola e lo stesso processo quindi è come se noi avessimo un unico tabellone di gioco su cui mettiamo tanti segnali diversi perché questo segnalino qua è la mia richiesta eh? il fiaschetto la sua richiesta avrà la mela la sua avrà la candela e via via sui vari segnalini del monopoli Ogni token rappresenta una richiesta, una pratica, un'attivazione del processo. qui sarà importante, quando poi entreremo nel concreto, quando disegniamo un, un processo, dire sempre che cosa rappresenta il token. Un nuovo token ogni. In questo caso ogni pratica, ad esempio, ogni domanda o quello che sia. E vedremo che questo, a seconda di come lo scegliamo, ovviamente cambia il modo che abbiamo di rappresentarlo di rappresentare poi i contenuti del processo. Ok, adesso il token viaggia, viaggia tra azioni e azioni. Abbiamo detto che il processo è composto da azioni, quindi il token nel suo viaggiare seguendo le frecce che disegneremo, a un certo punto può incontrare delle azioni. Allora, la regola dice che nel momento in cui il token raggiunge un, azione, un token, raggiunge un'azione, quindi il un rettangolino che rappresenta l'azione, da quel momento in poi l'azione può essere compiuta. Cioè, detto diversamente, un'azione non può essere svolta, è vietato farla, se non ha un token in ingresso, al suo ingresso, se non gli è arrivato un token, quindi il token dà l'abilitazione la possibilità all'azione di essere svolte, non c'è nessuna regola sul tempo di esecuzione, cioè quel token potrebbe rimanere in attesa davanti all'azione per due giorni, due mesi, cinque anni e nessuno si deve arrabbiare semplicemente vuol dire che da quel momento in avanti da quando è arrivato il documento questa azione si può compiere se è un'azione che coinvolge solo il sistema beh il sistema quando avrà voglia o quando avrà tempo la svolgerà ma soprattutto se è un'azione che coinvolge l'utente questa azione verrà svolta quando l'utente effettivamente si collegherà al sistema per fare quella, quella azione specifica e quindi noi sappiamo che il sistema informativo sa che da quel momento in avanti può permettere all'utente di fare una certa azione. Prima non la può permettere. Io non vedo la richiesta di tene di studio finché voi non avete fatto domanda, o la richiesta di tesi finché voi non avete richiesta. Prima non la vedo, perché non c'è, non è abilitata quella funzione per me, se non c'è almeno un token, una richiesta, che è arrivata fino a quel punto. Quindi questa azione è abilitata ma viene effettivamente svolta quando lo decide l'utente. E l'utente può impiegare una quantità di tempo arbitraria, non ci sono regole di temporizzazione qua, in questo formalismo, una quantità di tempo arbitraria per completare questa azione. Quando poi l'utente avrà completato l'azione, e dipende da lui, il token viene trasferito dall'ingresso all'uscita dell'azione. E da lì segue le regole, quindi segue le frecce e vedi, decide dove andare. Quindi il token può essere in tre stati rispetto all'azione, o in ingresso e quindi l'azione è abilitata in attesa di essere eseguita, o tra virgolette dentro, cioè vuol dire che l'azione è in fase di esecuzione da parte dell'utente, oppure fuori, cioè uscita dall'azione quando l'utente l'ha completata, ha completato l'azione corrispondente. Quindi questo è ciò che succede quando un token incontra un'azione. E come possono essere combinate? Qui diciamo, quando esce dall'azione si muove secondo le regole per arrivare all'azione successiva. Quali sono le regole di viaggio del token? Queste sei. La regola più semplice di base è la sequenza, cioè l'esecuzione in sequenza di varie azioni. Io impedisco al token di arrivare a un'azione se prima non sono certo che l'azione precedente sia stata completata. È la formalizzazione più semplice che si rappresenta semplicemente con delle frecce. Una cosa che abbiamo detto prima è che quando il token viaggia sulle frecce, viaggia a velocità infinita. Cioè, non c'è ritardo di viaggio quindi cosa succede qua? che qui abbiamo un token che viene generato ovviamente nel nodo iniziale non c'è nulla che lo tenga fermo e quindi questo token si sposta immediatamente qua all'ingresso di questa azione quindi vuol dire che non appena quel processo viene avviato e il token probabilmente rappresenta un singolo ordine e non appena viene creato un nuovo ordine il sistema informativo si predispone a ricevere le informazioni sull'ordine stesso e quindi permette all'utente di inserire i dati dell'ordine l'utente lo fa subito lo fa nel pomeriggio, lo fa dopo domani non importa, il token rimane qua fino a quando l'utente non ha finito di inserire questi dati a quel punto il token esce e a velocità infinita quindi tempo zero da dopo che è uscito qua si porta all'ingresso di quest'altra azione altra azione che se richiede un'azione da parte di un utente bisognerà aspettare che l'utente si metta a fare quello oppure se richiede semplicemente un'azione da parte del sistema informativo senza un utente sarà il sistema informativo che sulla base delle sue temporalizzazioni interne deciderà quando farlo. finita questa azione anche qua il token esce e immediatamente si porta al nodo finale e nel nodo finale viene immediatamente distrutto. Quindi il token piace sempre a velocità vertiginosa tranne quando è fermo, ed è fermo, solo in corrispondenza delle azioni. Ci sono tre tipi di nodi che possono fermare il token, solamente tre. Una sono le azioni, le altri due le vediamo dopo. Ok? Allora questo è semplice, nel senso che ci sembra proprio un diagramma di flusso, fai questo e dopo fai quell'altro. Ciò che sto dicendo rispetto a non aver messo queste frecce, ciò che sto dicendo mettendo questa freccia è che questa azione non può iniziare se quella precedente non è stata completata. Non è stata compiuta e completata. Questo sincronizza le operazioni, in qualche modo sincronizza anche le persone perché se la prima azione deve essere svolta da una persona diversa da quella che deve svolgere la seconda azione in qualche modo sto dicendo che una persona non può svolgere un'attività se un'altra non ha prima la sua parte ma come è normale in tutte le procedure no? relativamente a quel singolo token poi ricordiamoci che di token stanno viaggiando piovendo in parallelo decine ciascuno relativo a un specifico ordine in questo caso Questa è l'esecuzione seriale, sequenziale. L'altro tipo di è esecuzione è un'esecuzione in cui ci sono da compiere più azioni, ma non ho nessun motivo per impedire di iniziare un'azione se un'altra precedentemente è un terminata. prima. Cioè le azioni possono essere svolte indipendentemente l'una dall'altra senza richiedere di aspettarsi a vicenda allora noi diciamo così per semplicità del linguaggio diciamo che le azioni possono essere svolte in parallelo in realtà il fatto che vengono effettivamente svolte in parallelo è uno dei casi possibili io sto dicendo non ti obbligo ad eseguire ABC in questa sequenza quindi vuol dire che potrai eseguire ABC non ti obbligo ma non ti lo impedisco oppure CBA oppure CA insieme e poi B, oppure ABC tutti insieme, non mi interessa. Ciò che mi interessa è che ABC sono tutti e tre possibili, quindi sono abilitate, le posso svolgere, e che tutte e tre sono obbligatorie, le, do le dovrò svolgere prima o poi. In quale ordine non mi interessa? Se davvero in parallelo oppure in una qualunque permutazione, non è importante. Non è importante, l'importante è che alla fine vengano fatte tutte e che io sappia quando tutte le, le azioni sono state completate. Questo lo otteniamo combinando due costrutti diversi del, del, del linguaggio, dei diagrammi <coughs> di attività, che si chiamano fork e join. Fork <coughs> in senso di forchetta il manico e i denti. Questa sbarretta nera, orizzontale, messa qua al centro della figura, fork, la chiamiamo, divide il flusso dei token in due. Quindi quando un token arriva a un nodo fork, si divide in due token, i quali viaggiano secondo le solite regole. Quindi, Clona il token. È come se uno facesse le fotocopie di una pratica. Ok, questa pratica deve andare in tre uffici, ma può andare in parallelo. Allora facciamo tre fotocopie e andiamo in uno per ogni ufficio. Poi quando avrà finito me lo sostituiranno. Adesso stiamo facendo la divisione. E quindi il nodo fork si comporta in questo modo. Beh, qui abbiamo un nodo sequenziale, arriva qua l'azione. Quando l'azione è compiuta, il token esce. Nel momento in cui arriva il fork, senza fermarsi, qui è solamente fermato per darmi tempo di parlare, quando arriva il nodo fork, il token si viene sdoppiato, sdoppiato perché ho due frecce uscenti, se avesse sette frecce uscenti sarebbe moltiplicato per sette, chiaramente, e ciascuno dei token ovviamente continua la sua strada normale quindi viene preso un token all'ingresso il fork è un nodo che ha una freccia d'ingresso e tante frecce in uscita quindi il token unico in ingresso viene rimosso dall'ingresso e, e viene posta una copia, un clone dello stesso token su ogni freccia in uscita questi seguono le sue regole c'è problema ogni token vive a quel punto di vita propria, pur essendo una rappresentazione della stessa pratica, lo stesso giocatore, che adesso è in due posti contemporaneamente sul mio monopoli. Non ho creato un giocatore in più. Ma l'effetto netto è che io ho due azioni che in questo caso sono abilitate contemporaneamente. Quindi l'utente può decidere di svolgere questa azione di sinistra, può decidere di svolgere quella di destra, oppure magari sono due utenti diversi che si decidono, arrivano alle 9 del mattino, non vedono l'ora di fare ciascuno la sua azione, quindi queste due partono in parallelo. Ciò che è sicuro è che entrambe sono possibili. Quindi non sto, a noi sembra una cosa più complicata, ma in realtà è una cosa più semplice, perché non c'è nessun vincolo tra queste due azioni, le posso fare a punto e basta è la cosa normale, è la, è, la, è la sequenza che è una cosa invece aggiuntiva, in cui noi mettiamo dei vincoli. Eh, quindi queste qui sono entrambe abilitate e possono essere eh, accessibili agli utenti in qualunque momento. È un po' come quando voi entrate su un sito e vi trovate davanti là in alto il menu. Sono tutte le cose che potete fare. Scegliete voi quale fare per prima in questo caso non siete obbligati a farle tutte in questo in quest altro esempio invece si sì. no. però sono tutte azioni possibili magari questa viene fatta perché l'utente la svolge quindi è l'utente che fa avanzare il token facendo l'azione e quest'altra magari non verrà svolta verrà svolta più avanti, non mi interessa ma in determinato momento più di un'azione è possibile una certo, domanda? E Cosa succede poi dopo che ho questi token multipli che viaggiano? Beh, seguono le regole solite, ma a un certo punto tiriamo le fila e ci chiediamo, ma oh, se ho diviso il lavoro in tre o in due azioni parallele, tagliamo le parallele, che significa tre prima, no? Com'è che faccio a sapere o a essere sicuro a un certo punto che queste tre azioni siano mettono tre concluse? siano concluse tutte. Allora devo avere a un certo punto un punto di raccolta, un punto di sincronizzazione, che in gergo chiamiamo il nodo join, di riunione, in cui vengono aspettati, accodati i token che erano in giro per il diagramma. Quindi il nodo join è l'esatto contrario del nodo for. Nel giorno join ho molte frecce che entrano e una sola che esce. E lui come funziona? Beh, quando gli arrivano i token in ingresso, lui li tiene fermi fino a quando non ne ha esattamente uno per ogni freccia. A quel punto li rimette insieme, quindi da n token ne fa di nuovo uno. E fa proseguire questo, quindi, nel nostro, nella nostra animazione, noi abbiamo questo token che casualmente perché l'utente ha deciso così la prima azione è stata eseguita per prima e quindi il token relativo a quel ramo di esecuzione arriva prima al nodo join e il nodo join dice: beh, Tu sei un token, però qua in ingresso ho due strade e quindi non puoi andare avanti finché non siete in due tu è uno dei tuoi cloni l'altro clone con calma arriverà e a questo punto entrambi sono all'ingresso del join a questo punto il join è abilitato perché ha tanti token in ingresso quante sono le sue strade di ingresso e allora lui può lavorare e quando i token ci sono tutti non c'è più nessuna pausa non si possono fermare e decidere no, aspettiamo ancora un po' cioè, no, ci siamo tutti e quindi partiamo i token vengono riuniti in uno e purtroppo, nel un prospettivo fisico, non esiste l'operazione inversa rispetto a fare fotocopie. Cioè, vuol dire prendere un fogli di carta e li rincuorlo insieme. Non so, immaginatelo come volete, e a quel punto ne avrò uno solo. Non è neanche pinzare insieme, avrei pinzare tante volte le stesse dati. Invece, quindi, ho una volta sola. E naturalmente, il token a questo punto ricostituito è libero di andare avanti e proseguire lungo la allora la combinazione di, di un for sopra che mi dice adesso puoi fare queste due cose in parallelo ma se poi subito dopo c'è un join allora sto dicendo che queste due azioni possono essere fatte in, quale, in parallelo oppure in un ordine da sinistra verso destra o dall'ordine inverso in qualunque prenotazione, ma devono essere fatte tutte prima di poter continuare. Devono essere fatte tutte prima di continuare. Quindi non è un modo che ci permette di scegliere cosa fare si permette di scegliere in che ordine fare le cose ma in ogni caso devono essere fatte tutte c'è comunque un obbligo il join impone l'obbligo di esserci tutti prima di poter continuare ci saranno le eccezioni che vedremo più avanti quando non ci serve effettivamente questo obbligo forte ok un altro costrutto, ci saranno questi 4-5 prima di riuscire a fare un esempietto che abbia senso. Un altro costrutto è quello di scelta, cioè il fatto che il token a un certo punto può seguire strade diverse. L'esempio di prima, il responsabile del corso di studi non approva la richiesta e quindi questa richiesta non va neanche alla segreteria dei studenti per la verifica dei crediti tanto non è stata accettata e quindi a seguito di una condizione che si è verificata il percorso del token deve essere modificato quindi è una sorta di if di scelta se capita qualcosa allora il token va di qua altrimenti va dall'altra parte questo si può modellare con il costrutto di scelta scelta esclusiva, dice la slide cioè o una o l'altra, non è possibile farle entrambe Sì, questo si rappresenta con un simbolo di rombo un rombo utilizzato come scelta è un nodo, che ha, un nodo di scelta, appunto, che ha una freccia entrante e più frecce uscenti come funziona il token? il token quando arriva al rombo deve istantaneamente decidere dove andare occhio questo istantaneamente perché poi gli esami esatto incasinati vuol dire che in quel momento il token deve già avere le informazioni per poter decidere se andare a sinistra o a destra il rombo permette di modificare il percorso del token, e quindi l'esecuzione del processo, sulla base di informazioni che ci sono già, che il sistema informativo ha già. E quando è che la prevede questa informazione? Probabilmente nell'azione precedente. Ha già dove? Dentro il modello concettuale, vuol dire che dentro qualche classe c'è qualche proprietà, qualche attributo che ha un valore 1 oppure 2, allora a quel punto il token deciderà dove andare. Quello che non si può fare è pensare che qua dentro questo rombo sia poi l'utente che decide io qui non sto chiedendo all'utente cosa vuole se vuole andare di qua o non vuole andare di là l'utente non c'è l'utente c'è solo dentro le azioni tutti gli altri costrutti sono costrutti di controllo dove l'utente non, non interviene mai quindi qui non, il token non si ferma e chiede all'utente vuoi fare questo o vuoi fare quell'altro semplicemente il token quando arriva lì valuta delle espressioni booleane vere o false e a seconda di quale di queste espressioni sia vera, sceglie una delle strade d'uscita quali sono le espressioni che vengono valutate? Sono, è scritto e descritto in queste espressioni cosiddette guardia ah, qui ho due porte d'uscita con delle guardie di fronte a queste porte e una delle guardie mi aprirà la porta quella che viene valutata vera e tutte le altre guardie terranno la porta chiusa. Quindi ogni blocco scelta in corrispondenza di tutte le frecce d'uscita deve avere delle espressioni guardia costruite in modo che una sola sia vera, è un errore avere più guardie vere contemporaneamente, perché sennò quel token non sa cosa fare. Una sola sia vera ed è quella che il token prenderà e come fa la guardia se è vera o falsa? Beh, va ad analizzare i valori dei dati del modello concettuale ad esempio nel caso di questo esempio nella fase di inserimento dell'ordine di sicuro sarà stato richiesto a inserire l'ordine se questo era un ordine da trattare in modalità veloce o in modalità normale e nel modello concettuale, nella classe ordine mi aspetto che ci sia un attributo che si chiama QUI, vero o falso, sì no? Quindi quando arrivo qua, io vado a consultare il token, diciamo così, quando arriva nel rombo va a consultare il modello concettuale, va a valutare un'espressione numerica che viene valutata sulla base di dati che già ci sono, già sono stati inseriti in precedenza nel sistema. E quindi questo mi permette, questo vincolo in più cioè che i dati che ci devono già essere, mi permette di passare al rombo senza, mai, senza fermarmi, senza rallentare neppure per la curva. Ho oh, questo S ovviamente in una scorciatoia che vuol dire il contrario dell'azione precedente, per non dover scrivere quick oppure non quick dall'altra parte, ma solamente un'abbreviazione. Quindi qui non c'è, pure pur senza i due frecce uscenti, non c'è duplicazione del token, il token va solamente da una delle due parti. Segue esattamente uno degli archi uscenti. Prima tra l'altro ho detto che è un errore se per caso ci fossero due guardie o più vere contemporaneamente, sarebbe anche un errore se non ci fosse nessuna guardia vera, perché il tocca arriva lì e che fa? Si spara. Non si può fermare il tocca. Dobbiamo aprire una delle vie uscite. In questo caso, boh, si è aperto la, quella di sinistra e quindi il token se, se è vera la guardia di sinistra prende la guardia di sinistra e poi va all'azione di spedizione rapida altrimenti sarebbe andato da questa parte allora abbiamo sempre solo un token che viaggia ma abbiamo più strade che questo token può fare. Per cui potrebbe essere utile a un certo punto fare riconvergere più flussi alternativi di esecuzione in un unico punto. Non posso usare il join. Sarebbe sbagliato mettere un join per collegare questi due fili, perché eh, il join si aspetterebbe due token, uno per parte, e quindi ne arriva solo uno, e quindi rimarrebbe lì fermo per sempre. Quindi mi serve un altro costrutto molto più leggero, molto meno che richiede molto meno cose rispetto al join che è semplicemente un nodo che chiamiamo nodo di fusione merge. Il nodo merge è di nuovo anche lui un rombo, come quello di choice, a rovescio, con tante frecce entranti e una freccia uscente. Cosa fa questo nodo di merge? Niente. Cioè, il, no, il token gli arriva e lo fa passare. Fine non fa elaborazione, non pensa, non esegue, niente semplicemente è un modo per riunire diversi cammini di esecuzione in un unico cammino che da questo momento in avanti diventa il nuovo unico quindi questo è quello facile non fa niente però viene spesso usato in, in parallelo in coppia con il merge perché ho divido il percorso di esecuzione a seconda di certe condizioni e poi li riunisco quando queste varie scelte sono ehm, quando non devo più fare quelle diverse in funzione di una scelta ma ciò che devo fare sarà nuovamente unico e quindi vabbè qui fa vedere la stessa animazione di prima no è incompleta vabbè immaginate il token che esce di qua e scappa um, Vabbè, questo è l'esempio, o meglio, l'unione dei vari esempi che abbiamo fatto prima, che erano presenti negli esercizi precedenti, che fanno vedere come un processo sia in realtà la combinazione di questi tre costrutti. Vabbè, sono i due di base che sono partenza-arrivo e e l'azione, ma poi sono collegati tra di loro attraverso la sequenza, il fork join, quindi l'esecuzione parallela, chiamiamola parallela anche se sappiamo che cosa ci siamo detti, che può essere sequenziale ma arbitraria, e la scelta, la scelta esclusiva. Le possiamo combinare a piacere, l'unico limite è la nostra capacità di riuscire a seguire cosa succede. Questo descrive l'ordine per l'elaborazione, cioè scusate, il processo per l'elaborazione di un ordine. Questa activity, da dato dato sinistra c'è scritto il nome dell'activity, è il processo per elaborare un ordine, per gestire un ordine. Che non è tutto ciò che fa il sistema informativo, sarà una parte di ciò che fa il sistema informativo, poi il sistema po informativo farà anche altre cose. Il sistema informativo dovrà darmi un modo di iniziare questo processo quindi ci sarà un bottone, un menu qualcosa che mi dice nuovo ordine nel momento in cui clicco quello sto creando un nuovo token che una volta che è creato deve seguire questo percorso fino a quando non arriverà alla sua fine naturale il consiglio dicevo prima la complessità di questo diagramma è limitata solamente dalla nostra capacità di non fare casino esistono anche termini più scientifici per dirlo ma il senso è quello eh, per non farci troppo male conviene seguire una, una progettazione strutturata di questi diagrammi no? cioè fare in modo che, di progettare i diagrammi di attività a blocchi in cui ci, oh, sia facile identificare esattamente dov'è un fork, dov'è un join corrispondente, dov'è un dov so, dov una choice e dov'è il suo merge corrispondente, quindi dove sono le scelte, dove si riuniscono i flussi, in modo da avere una rappresentazione ordinata e soprattutto sia facile capire per ogni blocco dov'è l'ingresso e dov'è l'uscita. Cioè dovrebbe essere facile riconoscere, ok, dato magari un blocco complicato di 100 azioni, ma tutte queste azioni hanno un unico punto di ingresso, si comincia da qui e poi fa tanto casino, ma quando si è finito si esce da qui. E questo a ogni livello, perché poi in realtà in questa presentazione possiamo dividere in tre blocchi, magari sono in parallelo, ciascun blocco ha un inizio qua, e una fine qua. Quindi cerchiamo di fare in modo che ci sia magari un blocco di scelta dentro uno dei rami del parallelo, come avevamo qui, va benissimo. Però se noi, ad esempio, mentalmente prendessi questo nodo di merge e questo join e li scambiassi di posto, non capisco più niente, a parte che sarebbe errato. Ma non ho più, ok, questo join là sopra dove finisce? Finisce qua, ma finisce qua solamente se, se l'ordine è veloce e invece dall'altra parte c è, c è, non, non si capisce più dove iniziano e dove finiscono i costrutti. Quindi questo è già quello che facevamo nella programmazione. Se tu usi un linguaggio di programmazione fai if aperta graffa, chiusa graffa. Le graffe le chiudi nell'ordine con cui le avevi aperte, anzi nell'ordine inverso rispetto a quello con cui le avevi aperte. Qui è la stessa cosa, non c'è nulla che ci obbliga, ma è una disciplina nostra che ci serve a mantenere un po' di chiarezza. Meglio fare più diagrammi semplici che avere uno troppo incasinato dopodiché non ci si perde più, non ci si trova più. Um, non abbiamo ancora parlato del terzo ingrediente, una cosa facile, che sono le responsabilità. Io sono sempre stato un po' vago finora perché ho detto ma questa azione qua o la fa un utente o la fa un altro utente o la farà il sistema da solo, però non mi sono mai sbilanciato perché non c'era scritto. In quell'azione non c'era scritto chi le faceva. Inserisci l'ordine. E eh, chi è che lo inserisci? Il mio cliente, l'ufficio acquisti, il marketing, che ne so? Cioè decidiamolo, no? Sì, decidiamolo e come lo scriviamo? Allora, come regola generale, sarebbe sempre bene, e noi lo applicheremo sempre adesso nei esempi non l'abbiamo fatto perché se no ci stavano nelle slide materialmente, che ogni volta quindi descriviamo un'azione, scriviamo chi è la persona, l'ufficio, il gruppo responsabile di quell'azione. Quindi, per l'esempio che facevamo prima, io non scriverei inserisci variazione di carico didattico, inserisci richiesta di variazione di carico didattico, ma scriverei lo studente inserisce la richiesta di variazione di carico didattico. Il docente di riferimento valuta la richiesta poi valuta positivamente o negativamente, avrò probabilmente un rombo e la frequenza dei studenti controlla i crediti. Cioè ci devo mettere sempre un soggetto di fronte a questi verbi, a queste azioni. Questo soggetto rappresenta il, una competenza organizzativa, quindi qualche persona o gruppo di persone o responsabilità aziendale in cui quindi dipendente, quindi le persone che sono all'interno di quel gruppo, di quella funzione aziendale, sono responsabili dell'esecuzione di quell'azione. Quindi a me non interessa il nome, mi interessa il ruolo, mi interessa la funzione, quindi, la funzione. quindi lo studente, sapendo che lo studente è uno qualunque di 30.000 studenti. Allora, sempre per tutte le azioni dobbiamo indicare chi è il soggetto, a meno che un soggetto non ci sia perché è un'azione che il sistema informativo può fare da solo. Allora scriveremo questo soggetto il sistema informativo. Eh SI sì, per gli amici. Questo diventa un po' noioso dopo un po' a volte. E forse può anche appesantire la lettura perché non è, devi proprio leggere con attenzione per sapere chi fa che cosa. Allora l'UML ci permette una notazione semplificata grafico molto visuale che permette di mettere in evidenza appunto la responsabilità delle variazioni e viene chiamata corsie di nuoto o swim length. Si tratta di organizzare il diagramma con una serie di colonne o righe se preferite, è a scelta vostra, quindi se fanno in verticale o in orizzontale che non hanno di per sé nessun significato particolare se non che sono etichettate con un ruolo, il professore, lo studente, l'amministrazione, e questo ruolo si applica in automatico a tutte le azioni che disegniamo all'interno di quello su email. Quindi, definisce il programma del corso, qui l'ho scritto, senza soggetto, perché soggetto è il professore. Quindi è qui come se avessi usato un diagramma senza Swim Lane in cui avessi scritto il professore definisce il programma del corso e qua sotto avessi scritto il professore insegna. Qua avessi scritto lo studente si iscrive, lo studente impara, l'amministrazione raccoglie le iscrizioni, l'amministrazione costruisce l'elenco. Quindi è una mia scelta se voglio, faccio il diagramma libero, senza Lane, quindi organizzo i blocchi come preferisco, ma mi ricordo di mettere sempre il soggetto in ogni azione. Oppure, se preferisco, organizzo i blocchi per corsie, e quindi posso lasciare sottinteso, oppure moi, è un fattore comune, di fatto là in alto, qual è il soggetto di tutte le azioni che sono contenute all'interno di quella singola corsia. È chiaro che visualmente è più facile capire quali sono le azioni che deve fare un singolo attore, un singolo responsabile, poi per, per sapere quando devo farla devo andare ovviamente a seguire frecce. Quindi visualmente ha un impatto più forte, più comunicativo, però è una scelta assolutamente equivalente, solamente la preferenza vostra, se usate o L'altro vantaggio, se vogliamo, dell'uso del zoom lane è che quando c'è una freccia che attraversa una corsia, in qualche modo significa che c'è un trasferimento di informazione da un gruppo a un altro all'interno dell'organizzazione. Adesso questo non mi interessa, dal punto di vista del processo. Però dal punto di vista dell'impatto organizzativo mi dice ma quanti cambi di corsia devo fare? Quanto è complicato questo ping-pong procedurale per farmi arrivare alla fine? Oppure semplicemente c'è uno che è in grado di portare avanti le cose. Facciamo attenzione che la Swim si applica solo alle azioni Quindi questo che è un Forte, questo che è un Join così come lo Start e lo Stop la sotto oppure il Merge, oppure il, il Choice tutti gli altri blocchi li potete mettere dove volete okay? perché tanto sono blocchi che danno solamente le regole di viaggio del token non implicano nessun utente e quindi non sono influenzati dalla lane in cui eh, sono stati posizionati, sono disegnati quindi se io prendo questo form dalla colonna professore, lo sposto nella colonna amministrazione, non cambia niente. Le lane definiscono il soggetto solo delle azioni, non delle frecce, non dei form, non dei join, non delle choice, eccetera, eccetera. Perché? Ma è ovvio. Dopo un po' che non si è entrato, perché le altre azioni, fork, join, merge, eccetera, non coinvolgono mai l'utente. Abbiamo sempre detto che il token viaggia con delle regole sue, e possibilmente non si ferma. E l'utente c'è solo qui, e quindi solo qua che serve capire in quale sviluppa viene posizionato, e quindi capire qual è l'utente responsabile. Ok? Quindi, dove lo metto questo start? Dove lo metto questo fork? Beh, dove mi viene meglio dal disegno, essenzialmente, dove crea meno casino col disegno. Non c'è altra regola, perché non significa nulla. Um, ah, uh, nel caso in cui ci siano delle azioni che il sistema informativo può compiere da solo, avremo una ZML in più che si chiamerà sistema informativo. Semplicemente. Il sistema informativo c'è sempre però, eh perché qui avevamo detto ah, lo studente si iscrive è, è una mezza verità la verità completa è il sistema informativo permette allo studente di iscriversi Quindi, oppure diciamo diversamente, lo studente con il supporto del sistema informativo attua la procedura di iscrizione quindi il sistema informativo è l'unico che è onnipresente la colonna sistema informativo la usiamo se ci serve, oppure il soggetto, il sistema informativo delle azioni, la usiamo se ci serve per implementare le azioni che non coinvolgono gli utenti. Azioni che non coinvolgono il sistema informativo non ci sono. E se avvengono nel mondo vero, qua non le modelliamo perché da dentro la scatola del computer non ho modo di sapere se sono avvenute oppure no vabbè qui va avanti l'esempio fino a quando un po' di ping pong avanti e indietro sulla procedura di esame ehm, allora a questo punto io prima di aggiungere altri ma c'è ancora un paio di, di dettagli però proverei almeno impostare alcuni dei processi poi abbiamo tempo giovedì, completava a camera, legati ad esempio a questo esercizio, quello no? dei vaccini. Di cui avevamo fatto insieme il diagramma delle classi, il modello concettuale. E vi ricordate che abbiamo detto guarda che il dottore la scuola non c'è, perché non mi servono informazioni sulla scuola. Il figlio c'è, ma il figlio non fa nulla sul sistema informativo. Non si collega a lui, la famiglia sì. Allora, noi dobbiamo abituarci a mantenere in testa una dualità. Un conto è la famiglia, cioè uno dei genitori, che usa il sistema informativo per fare cose, quindi si può essere responsabile di certe azioni. Altro è, ciò cioè che c'è scritto qua nel modello concettuale, le informazioni che il sistema informativo ha bisogno di avere a proposito della famiglia quindi scriveremo sempre famiglia ma con un significato completamente diverso allora per fare un, per descrivere tutto il sistema la parte funzionale del sistema informativo la parte procedurale del sistema informativo non basterà un solo diagramma di attività ci ne serviranno diversi ad esempio ci può essere un diagramma di attività per quanto riguarda ricordate cosa diceva il testo diceva a un certo punto all'inizio che eh, la, la famiglia si può collegare al sistema registrandosi e normalmente trova già i dati perché il sistema informativo sarà collegato all'anagrafe ha già diciamo così, estratto i dati dei propri figli ma questi dati possono essere modificati oppure eh, aggiunti perché magari manca un figlio e lo aggiungi qua a mano poi c'è il discorso dei vaccini eccetera, eccetera. Quindi ci sarà un processo, ad esempio, che è relativo a... alla gestione della grafica della famiglia. Cominciamo a fare quello, poi ci sarà un altro processo, un'altra attività, che è relativa alla gestione dei vaccini fatti e magari un altro relativo ai, ai vaccini in esenzione. In Vediamo poi. Decidiamo poi come parcializzarlo. Oppure, qualcuno potrebbe decidere di fare un unico processo, un unico gigante. Va bene, va anche bene. Però forse è un po' più difficile non sbagliare se metti tutto insieme. Io quindi proverei a iniziare con un diagramma di attività che mi descriva eh, diciamo, il processo che gestisce i dati anagrafici della famiglia. Allora, ogni processo inizia sempre con un nodo iniziale e termina con un nodo finale. Adesso lo metto qua, ma me lo sposto le volte 17 volte, quindi non odiatevi, eh, se non odiatemi quando prendete appunti a mattina. Allora, qual è la prima azione che fa la famiglia, che compie la famiglia? Eh, magari si registra il sistema. Mm? Quindi poi sul si registra ne parleremo con calma una volta. Quindi inserisco un'azione e scrivo che cosa, in che cosa consiste. La famiglia si registra al sistema. Dopodiché la famiglia controllerà i dati presenti, perché ci sono già dei dati. Eh? Quindi abbiamo che la famiglia controlla i dati presenti sui propri figli. E come fanno a essere presenti? Beh, perché magari nel frattempo il sistema informativo... Recupera dati della famiglia, dall'anagrafe, quindi io mi registro, quando sono registrato il sistema mi dice aspetta un attimo, vado a pescare i tuoi dati e poi mi dimostro e dice sono giusti o no? Oh questo è un modo, magari è fatto così, cioè sul momento, oppure magari questo recupero dati viene fatto una volta al mese di notte e quindi quando io mi registro mi trovo già lì non lo so, è una possibilità ti dimmi ma ah, quel nodo in cui la famiglia controlla i dati presenti sì. non è un nodo soggettivo della famiglia perché è un'interazione col sistema ok allora lui dice famiglia controlla i dati presenti è un'azione che la famiglia compie col sistema o un'azione che la famiglia compie da sé nella sua testa hai ragione nel che controlla è una parola ambigua. Ciò che vorrei scrivere è che il sistema... Eh, legge i dati presenti e questi se li legge è perché il sistema informativo glieli mostra e dice se sono corretti. Cioè praticamente il sistema informativo fa due cose. Ti faccio vedere i dati e ti mette due bottoni, uno rosso e uno verde, sotto, va bene o non va bene. E quindi l'utente, famiglia dei dati presenti, vuol dire il sistema informativo fa vedere i dati presenti e aspetta dall'utente un'informazione corretta o non corretta. Poi, hai ragione tu, se la famiglia schiaccia verde o rosso a caso, oppure schiaccia verde rosso avendo letto e ragionato sui dati non lo potrò mai sapere il controllo per me uno una scorciatoia per indicare queste azioni qua le azioni che hanno traccia nel sistema, hanno impatto sul sistema allora queste azioni qua come sono collegate tra di loro? in sequenza nel senso che così si dice recuperati della famiglia fino a quando non so qual è la famiglia non lo posso fare e i dati presenti non possono essere visualizzati fino a quando non sono stati recuperati quindi per mettere una cosa sequenziale basta semplicemente prendere una freccia e trascinarla e questa registrazione diventa la prima azione possibile a questo punto la famiglia ha detto se i dati sono corretti o no e le cose da fare saranno diverse a seconda che i dati fossero effettivamente corretti oppure no allora io qui vado a prendere un blocco decisione oppure merge sempre il rombo è uguale quindi uso sempre lo stesso simbolo sia per il choice che per il merge e qui deciderò a seconda di farò cose diverse a seconda che i dati fossero corretti corretti oppure errati Ops. Allora, se i dati sono corretti cosa devo fare? Se il mio processo era gestire la ragazzi della famiglia non devo fare niente quindi posso andare tranquillamente a morire nel senso del token quindi ad esempio questa freccia qua la posso portare qui e qui chiudo il processo altrimenti devo dare la possibilità all'utente di correggere i dati ma correggere i dati può voler dire varie cose può voler dire inserire un nuovo figlio perché il sistema si è dimenticato può voler dire correggere una data di nascita può voler dire correggere un codice fiscale eccetera eccetera e può voler dire che questi errori possono anche essere più di uno quindi qui dentro dovremmo, in questa parola chiamata azione 4 dovremmo poter permettere diversi tipi di correzioni o integrazioni e di poterle ripetere più volte diversi tipi di cose saranno una scelta tra varie alternative ripeterle dovremmo fare, creare un loop usando i nodo scelta e la freccia di indietro ok, quindi questa è un pochino più complicata del resto se vogliamo la potremo disegnare qua facendo spazio oppure ci sarà un modo per fare un rimando quella che si chiama attività complessa che è qua in cui posso scrivere correggi i dati anagrafici vabbè la metto qua poi ci stiamo in camion delle frecce scusate e questa è un'azione questo tridente qua indica eh, un po' questa miniatura di un altro diagramma di attività che mi dice guarda questo qua te lo spiego a parte guarda fate doppio clic su quello e vi apro un foglio nuovo ma questo lo vediamo insieme a Ok. Allora oggi è tutto.